Sì, grazie Presidente. Si tratta di una delibera con la quale si approva un nuovo schema eh, di eh, convenzione relativo al piano di assetto e di qualificazione urbana degli ambiti Piazza dei Navigatori e Viale Giustinano Imperatore. Si tratta di una convenzione innovativa nella quale vengono individuate le opere pubbliche e gli obblighi reciproci tra eh, il proponente mh, e della dell'intervento attuazione e il Comune di Roma. In particolare eh, diciamo, la delibera ha una particolare complessità derivata dal fatto che ci troviamo in presenza di una situazione in cui eh, si ha il eh, un fallimento, diciamo, uno dei, dei, eh, diciamo, degli assegnatari e dei diritti edificatori eh, soprattutto quelli relativi al comparto Z1, eh, comprendono acqua immobiliare che è in concordato preventivo omologato. La complessità del provvedimento, quindi, è legata al fatto che per un periodo eh, consistente si, si, abbiamo proceduto a una mh, prima diciamo, eh, novazione degli atti convenzionali. Abbiamo voluto guardare nel dettaglio tutta quella situazione patrimoniale delle opere pubbliche già realizzate e dell'attualizzazione dei costi delle opere pubbliche non realizzate nella delibera tra l'altro si identificano in premessa tutti i procedimenti scusate, non... scusate se sono io che l'avrei dovuto imparare già da tempo e in riferimento a tutti gli atti eh, pregressi. È una storia molto complessa che ha origine nel 1996 con una cessione di aree eh, per la realizzazione di alcune opere pubbliche e poi formalizzata nel 2004 con un accordo di programma. Nel tempo, come ben eh, sappiamo, abbiamo avuto modo anche in questi giorni di approfondire all'interno della Commissione urbanistica, i, alcuni degli edifici previsti all'intervento sono stati realizzati mentre non sono mai stati realizzati i servizi pubblici corrispondenti. Infine con diciamo, la, il concordato preventivo che ha eh, coinvolto alcuni dei gruppi coinvolti nella realizzazione del piano eh, siamo andati a trattare quindi direttamente con i curatori fallimentari al fine di garantire al Comune di Roma la realizzazione delle opere pubbliche necessarie per il completamento del piano e il reperimento delle risorse mai corrisposte da corrispondere appunto da parte della, eh, del curatore fallimentare di Acquamarcia al momento della stipula della convenzione. Ecco credo che questo sia un atto che è spesso sfuggito all'interno dei dibattiti di questi giorni e quindi lo vorrei illustrare bene. Non c'è per la prima volta il Comune di Roma si interpone in un fallimento arrivando ad avere eh, in contanti eh, la corrispondenza degli oneri dovuti invece di affidarsi a nuovi contratti, nuove fideiussioni, nuovi sistemi pattizi. Quindi diciamo, il, la somma di 16.800.000 euro circa dovuta dalla società Acquamarcia per le opere mai realizzate verrà corrisposta direttamente al Comune di Roma al momento della stipula della convenzione. Questo ripeto è una, secondo noi un atto molto importante. L'importo è dovuto a saldo delle obbligazioni e quindi permetterà poi lo svincolo degli edifici all'interno di tutto quello che sarà poi il processo fallimentare dell'acqua marcia. In particolare all'interno della convenzione vengono individuate poi tutte le opere pubbliche che, sono, che saranno realizzate in attuazione del cosiddetto comparto Z2 che è quello della Feria dei Ricigliori, proponente che invece non è in ehm, eh, procedura di fallimento eh, l'elenco delle opere è stato anche questo oggetto di un'attenta valutazione anche con tutti i dipartimenti coinvolti da, del Comune di Roma abbiamo letto in questi giorni che si vocifera di eh, cancellazione, diminuzione di servizi questa assolutamente è una notizia che non reputo vera abbiamo rivalutato, anzi riattualizzato tutti i costi e anche verificato che alcuni di quei servizi che erano inseriti in una convenzione del 2004 fossero tuttora eh, validi eh, quindi diciamo, nell'insieme eh, del, delle opere pubbliche sono previste importanti opere di adeguamento del sistema stradale e vengono eliminate invece alcune opere che all'epoca erano reputate eh, importanti e oggi reputiamo non più diciamo, eh, fondamentali per la realizzazione del, dell'intervento un altro eh, dato importante è che l'annovazione di questa convenzione avrà 120 giorni di validità all'interno dei quali quindi, dovranno essere versati in, appunto, gli oneri, nonché eh, diciamo, i 120 giorni sono necessari per l'approvazione in conferenza dei servizi dei progetti definitivi da eh, allegare all'atto convenzionale. Altro atto molto importante è che eh, la spesa, diciamo, la destinazione dei 16.800.000 euro sarà eh, diciamo, oggetto di un processo di partecipazione per decidere insieme ai cittadini quali dovranno essere le opere da destinare diciamo, alla realizzazione all'interno del territorio. Ovviamente sarà un processo di partecipazione che sarà organizzato poi eh, successivamente eh, a cura diciamo, dei dipartimenti coinvolti e che vedrà lo svolgersi di un processo appunto, secondo modalità molto importanti. Quindi fondamentalmente la delibera che si pone oggi in, in votazione propone di approvare lo schema di convenzione innovativa che è allegato alla stessa delibera e quindi di mh, stabilire gli, eh, gli impegni reciproci tra, eh, tra le, eh, le parti coinvolte e che assommano in totale, oltre ai 16 milioni e 800 euro citati in contanti, ad altre circa 10.500.000 euro di opere da realizzare eh, direttamente. In totale l'importo complessivo degli oneri che siamo riusciti a recuperare in una situazione in cui ci stavamo preparando ad andare eh, diciamo in, uh, incontro a eventuali contenziosi all'interno di una procedura fallimentare delle quali non è questo il luogo per descrivere le evidenti difficoltà e i percorsi tortuosi. Crediamo che con questa delibera si ristabilisca un interesse pubblico importante con il recupero di circa 31 milioni euro di oneri tra opere e diciamo introiti di, per uh, somme direttamente introitate dall'amministrazione. Pertanto si propone di, di approvare lo schema di convenzione, di approvare l'individuazione delle opere pubbliche individuate ed elencate all'interno della, um, della delibera, di autorizzare alcuni trasferimenti eh, gratuiti in quanto alcune delle opere pubbliche già realizzate sono state già restaurate diciamo in quanto gran parte di queste opere sono state realizzate ricordiamo, nel corso degli ultimi 15 anni, quindi versavano in stato di degrado e eh, ci sono voluti ulteriori somme per rimetterle eh, in stato di agibilità, per cui tra questi un parcheggio interrato già realizzato, Ripeto eh, la proroga avrà un'efficacia della convenzione originaria, quindi la nuova convenzione dovrà essere stipulata entro i 120 giorni che sono necessari all'approvazione dei, um, dei, dei progetti definitivi delle opere pubbliche di individuare anche i termini per i completamenti anche del, um, del residuo ambito Z2 ma soprattutto ripeto eh, di stabilire che le risorse di 16, pari a 16.889.000 euro dovranno essere corrisposte contestualmente alla sottoscrizione della nuova convenzione che saranno a saldo di tutte le obbligazioni connesse e dei titoli edilizi rilasciati e che saranno finalizzate in tutto e in parte per la realizzazione di opere e interventi correlati agli ambiti urbanistici di riferimento. Infatti se non avessimo proceduto in questo senso il rischio evidente era che il territorio rimanesse senza servizi e con cantieri aperti, edifici in stato fatiscente, probabilmente anche oggetto di occupazione. Ricordiamo che il cosiddetto bidet, eh, lo vogliamo chiamare così anche noi, diciamo gergalmente, come lo chiamano i romani, eh, cioè l'albergo sul viale Giustino Imperatore, è oggi eh, controllato da, eh, diciamo, da guardie di sicurezza, in quanto già in passato oggetto di occupazione e atti vandalici, quindi versa in una situazione veramente eh, di degrado. Quindi speriamo che tutto questo lavoro fatto e eh, la delibera della nuova convenzione ci aiutino a chiudere una ferita che oramai ha quasi 20 anni. Eh, non ho ulteriori approfondimenti da aggiungere e rimarrò qui e sono a disposizione per il successivo dibattito. Grazie. A lei, assessore.